sta per iniziare la trasmissione sta per iniziare dai trasmettendo dal vivo Cari amiche ed amici eccomi ancora una volta con tutti voi qui il vostro sant'Enchan. sono contento di poter trasmettere ancora una volta a tutte e tutti voi a questo ora tarda già perché per me le 22:44 è, è una certa ora e ringrazio di partecipare ai miei chat poi meri a questa pace e si è ha chiesto di nuovo di, di avermi come amico in Instagram quindi evidentemente ha cambiato la sua attitudine. se mi segue, cara Meri cara e eh, io mando i miei saluti. Io non, non guardo rancore eh, quindi, per quello che hai detto. Anzi, non sei stato offensivo. Ho accettato la tua critica e adesso rimaniamo amici come prima tanto che è dato retta a quella mangia pizza all'ananas e vabbè ma a volte ci si può sbagliare a volte ci si sbaglia a seguire i consigli di, di persone che non sono tanto raccomandabili ma che non si conoscono allora io l'altra volta ho fatto due video ho fatto due video e della disgrazia di ha sofferto il nostro amico Niki Lauda, cioè di essere morto ai 70 anni. perché ci sono persone che muoiono più giovani e quel video è piaciuto a molte persone, non hanno visto fino adesso circa. 20 persone è una cosa allarmante. E, e Il mio live nel passato è stato visto molte. prima di quella live. Due giorni fa, di mercoledì, è durato un'ora e undici minuti con 53 secondi, io ho, ho fatto sempre due giorni fa più o meno. Soltanto che due giorni fa c'è, in, in YouTube, ma dovrebbe essere la mattina. Due giorni fa quindi perché io a volte faccio l'una, le due, le tre: io ho fatto il filmato col cellulare col mio vecchio Nokia ascia 102. E eh, lo faccio vedere. Io ho fatto due video, uno di sette minuti con 39 riguardo le elezioni europee. Questo è il mio Nokia Ascia 302. Funziona ancora a prescindere dal fatto che Nokia non abbia più, eh, non faccia più eh, gli aggiornamenti. Quindi chi ha? Un Huawei non si preoccupi se Google non lo aggiorna più gli continuerà a funzionare questo c'è un'ottima ottima camera anche se filma in VHS VHS v, VGA 40 x 480 bellissimo Nokia Ascia il menu a un S40 non so se Simpian 40 oppure poi ho parlato appunto della scomparsa di Lauda. Eh. non so quante settimane fa una settimana fa ho girato un video su zergmond bauman infatti qualcosa di zegg bauman voglio parlare qua ma gli dedicherò un video poi e quindi come dire uno spettatore soltanto Ho il mio cane sul divano che non so trova qualcosa mangia qualcosa è incredibile il gonfio di un dirigibile e quindi volevo dire grazie di seguirmi poi eh, vediamo io l'altra volta salutato in chiusura tutte le persone tutte le persone che e, eh, mi salutano mi commentano i video quindi se voi volete la sponsorizzazione dei, dei vostri canali e dei vostri video non avete che da eh, non si riesce a filmare avete che da eh, salutarmi da commentarmi i miei video da mettergli like quindi date like ai miei video eh, commentateli e, e ditemi qualcosa io non, non farò a meno di salutarvi commentarvi i vostri video e soprattutto salutarvi nel mio prossimo video a fine video, naturalmente, in questo modo, poi, voi potrete condividere il mio video tra quante più persone conoscete, familiari, parenti, amici, conoscenti. Eh, in questo modo loro vedranno che io vi ho salutato nel mio video. Quindi mi raccomando se volete che io patrocini il vostro canale commenti i vostri video e soprattutto mi saluti nei miei video al, alla fine perché io lo facevo all'inizio e la gente non sempre guardava il video per intero allora mi raccomando guardate i miei video commentateli ed io nel mio prossimo video lo dirò all'inizio alla fine saluterò degli amici vi saluterò. Indiana. Nese. Iponica. Abbiamo dato dei nomi geografici ai nostri tanti cani. Un'altra cosa. E degli amici in facebook non ho tanti ne ho 1200 1500, 1500 e in un gruppo non conosco mi hanno anche fatto amministratore in facebook hanno pubblicizzato sponsorizzato dei miei video sponsorizzato dei miei video e quindi gliene sono grato anche perché li hanno selezionato li hanno selezionato in base ai loro interessi e questi miei amici sono gli artisti marziali evidentemente che hanno selezionato tutti i vari tutorial che ho fatto nel mio canale uno a uno sui nunciaku sul kung fu sul karate sul ninjutsu tempo sullo sciolini tempo sul tempo karate insomma andatevi a guardare se vi possono interessare niente niente sempre tutte, tutti questi messaggini che spuntano fuori e ti distraggono e io che sto facendo questa live a quest'ora di notte e eh? capito la live del fine settimana perché probabilmente molte e molti di voi la guarderanno domani e se la vi allora eh, io molte volte quando faccio fuori orario le live quando ho opportunità di farle poi alla fine non le guardano molto eh, perché le devo fare quando i miei contatti i miei amici sono connessi ma allora dicevo che dopo è stato già dalla fine 2017 inizio 2018 che molte persone non si sono fatte più vedere in facebook anche perché il, io ho più di 1500 1200 contatti non li conto più in facebook il 90 per cento non parlano italiano che parlano italiano non tutti mi seguono che mi seguono saranno dai 23 26 23 26 il 90 per cento il 90 per cento non mi scrive quasi mai quindi sono pochi anche poche le persone che non parlano italiano che mi scrivono qualcosa mi esperanto in uh, incredibile è incredibile mi fanno mediatore di, di gruppi in esperanto perché io ho messo Sto apprendendo l'idioma universale sperando ma non devo farlo. Devo fare il mediatore Infatti, non media niente, altro che media, capito? e Poi dicevo: hanno preso dei video e li hanno messi in gruppi, in gruppi, tipo nokia Ascia 302, che ho fatto dei tutorial del Nokio Ascia di questo cellulare, di questo cellulare. Hanno, fatto, hanno postato e ripostato i miei video in eh, gruppi appunto come di arti marziali io poi voglio cambiargli il nome a quel gruppo perché se mi hanno fatto amministratore ho dei poteri quindi adesso devo decidere che nome dargli eh, hanno preso tutorial di gastronomia in eh, l'hanno messo in pagine gruppi che non sono diretti da me sono contento che finalmente delle persone in facebook si stanno interessando all'opera mia opera nostra perché tutte e tutti voi siete invitati a guardare la mia opera che dire che dire di questo referendum che si tendrà il 26 in italia la domenica il 26 si andrà a votare e dire io non so per chi andrò a votare perché nessuno mi ispira fiducia, capito? Non si può neanche votare contro qualcuno oggigiorno, contro chi voti, e sono tutti uguali, è tutta una matrix. Comunque, il mio accorgimento per tutte e tutti voi è quello di andare a votare comunque, non fate come chi vi consigliava nel passato vedi bettino grazie andate al mare ma che venite a votare no è un grave errore perché meno gente va a votare e non è che le elezioni eh, non passano ma quello che succede è che magari qualcuno può vincere con una maggioranza relativa o minoritaria cioè Esempio: se vanno a votare l'80 per cento degli aventi diritto, si deve raggiungere almeno il 35-40 per cento, avere una maggioranza relativa. Se Invece vanno a votare eh, il 35-40 per cento delle persone aventi diritto, si può vincere con il 25 per cento perché si prende la maggioranza, capito? Non fatevi votare, andate a votare non importa perché o per chi mettete qualsiasi cosa. Percate, ciao, non votate Salvini. Va bene, non, vo non votiamo Salvini. Infatti, in questi ultimi tempi ha detto cose molto contraddittorie. Per esempio, sia che si sia d'accordo sul, eh, sul fatto che bisogna accogliere eh, i profughi sia che non si sia d'accordo. Salvini prima fa passare l'idea che non li accoglierà poi li fa passare, quindi le sue, caro, sai per cat, sono delle sparottate. In realtà io credo che chi governa più che Salvini sia Di Maio. E poi una certa personalità anche Conte ce l'ha. Però non credo che Salvini sia realmente quello che decide tutto, ma piuttosto quello che per i suoi modi burberi lo mandano al fronte. A risolvere un problema di immagine che c'è questo governo che litigano su tutto, ma poi alla fine salvini a bozza bisogna legalizzare la cannabis. Sai per Sono d'accordo con questo anche perché tanto ormai le mafie hanno la droga, più potere hanno più costa la droga più corromperanno la politica invece legalizzando gli stupefacenti tra parte l'alcol quanti incidenti quanti casi di violenza quanti intossicati quante morti per l'alcol eppure non si proibisce l'alcol quindi bisogna legalizzare la cannabis bisogna sogna perché le mafie hanno denaro e potere proprio perché la, la cannabis costa, è illegale altrimenti costerebbe che ne so un chilo di paglia Capito? e per quello che la cannabis costa che c'è un rischio a venderla Andiamo un po qua c'è un vecchio proverbio inglese che dice don't smoke the grass join it eh, no aspetta lapsus don't walk the grass join it non capestare l'erba spinella la perché joint e anche spinello quindi sì, io sono d'accordo, adesso vediamo un po' attivare la tastiera. Sono d'accordo con te. Il proibizionismo non ha mai dato dei risultati, è solo una forma per reprimere il consumo, lo spaccio, ma più costa e più la vogliono consumare. Domenica notte ci sono i risultati, fai una live. E se posso sì che vedi purtroppo a volte vado a zonzo oppure farò un video e lo caricherò premiere premier. non lo so eh, vorrei tanto fare proprio una live durante i risultati ma forse la faccio premiere anche perché non so adesso non c'ho le monetizzazioni però una volta non no. potevo mettere un programma televisivo e quindi sì, io sono dell'idea che se la cocaina fosse cara come lo zucchero, magari lo zucchero sarebbeibile, Pablo Escobar non avrebbe mai commesso tutti gli attentati e, e ha avuto il potere militare che ha avuto con i paramilitari, tutte le armi che hanno in arco, il potere immenso ed il mondo è determinato dal fatto che la droga rende, la droga permette dei, dei lauti, dei piccoli guadagni. È inutile eh, provare a dire il contrario, la, la droga è denaro. La droga è denaro, eh, quindi bisogna togliere il denaro alle mafie. Proprio le mafie sono quelle che non vogliono la legalizzazione e la liberalizzazione del consumo degli stupefacenti e della loro produzione. Le mafie, e poi se tu vai in farmacia, me l'ha detto un farmacista, e tu eh, paghi, loro ti possono fare una por porzione, una pozione con i rimedi, con i farmaci, che è come la droga. Quindi chi ha soldi va in farmacia a prendersi la droga, una droga fatta clandestinamente, ma con i, i farmaci legali. Quindi, eh, pensa che un mio amico farmacista che hanno il laboratorio in farmacia prendeva degli sciroppi, delle pasticche, tritava tutto, mischiava tutto e ti dava che cosa vuoi, codeina, cocaina, morfina, oppiacei, perché molti farmaci hanno gli oppiacei. Quindi basta fare il miscuglio, il mix giusto con le pasticche giuste perché la cosa funzioni e quindi voglio dire fine è tutta una questione di, di avere soldi. i soldi che soldi hai meno devi andare nel vicolo cieco a, a, a trattare con i trafficanti con i mafiosi con i criminali da due soldi vai in farmacia La sintetizzano in farmacia la, la codeina con il metadone ti fanno la cocaina e quindi perché i privilegiati, quando gli agnelli lo chiamavano Nasca di Platino, e a Maradona gli davano la cocaina quelli della, della mafia a Napoli. E I privilegiati sanno come drogarsi, vedi l'Appo khan e l'Appo, non so come si chiama. Invece, quelli che hanno soldi ne hanno pochi, Si fanno l'eroina da strada, la cocaina da strada, poi si iniziano a bucare. capito. Quindi che dire? La nostra ipocrisia, la nostra italiana, ipocrisia ed occidentale, ipocrisia. poi hanno a partire dagli anni 60 illegalizzato le droghe perché prima si vendeva come se fossero delle piccole aspirine, aspirinetti, la cocaina in farmacia. Dagli anni 60 l'hanno illegalizzata. Addirittura gli anabolizzanti prima si vendevano normalmente. Perché questo? l'industria del farmaco ha inventato delle cose che potevano sostituire la droga e allora hanno visto che il guadagno passava per altri luoghi e la, la droga la poteva coltivare chiunque non ti puoi coltivare la marijuana che è un ottimo antidepressivo ma non ti puoi fabbricare il farmaco antidepressivo il ribothril allora che fa la gente va in farmacia e abusa dei farmaci tutto bene quella dipendenza quella tossicodipendenza quella tossicità dai rimedi va tutto bene ma la marijuana che ti puoi coltivare la pianticella in casa è cattivo è un qualche cosa di degenerato eppure quanti che prendono il whisky con il ribotri prima di dormire Pito. purtroppo eh, non è una la salute della gente ma per difendere l'industria del farmaco la big farm si sono proibiti gli stupefacenti, eppure è da preistoria che si consumano. Quanti morti di coca ci sono nelle Ande? Nessuno. Quanti morti di oppio ci sono in India? Nessuno. Vabbè, la cocaina è un'altra cosa, è una porcheria, lo sappiamo. Ma quanti morti di spinelli ci sono in Giamaica? Nessuno, nessuno muore per gli spinelli. Al limite rimane un coglione a vita. Muoiono più persone le sigarette per il tabacco eppure il tabacco è legale muoiono più persone per il whisky eppure il whisky è legale e muoiono più persone per l'alcol eppure l'alcol è legale sono pienamente d'accordo video da conservare grazie sei per cat non mi aiuteresti moltissimo se più che conservare lo condividi il più possibile perché io sono disoccupato e voglio recuperare la monetizzazione con youtube ma ah, beh sì forse quello sarà stato perché qualcuno ne era già di suo scemo prima di farsi con gli spinelli sai per cat comunque voglio dire al limite rimani scemo ma non ti prendi il tumore come con il tabacco che c'è la nicotina allora sai per cat se questo video ti è piaciuto mi raccomando oltre a commentarlo quando puoi condividilo Fallo vedere a quante più persone possibili e poi naturalmente menta questo fatto sulla legalizzazione delle droghe e soprattutto per proteggere gli interessi della grande industria, della grande industria che hanno eh, illegalizzato le droghe. Prima si prendevano nella Roma, per esempio, uno dei colli romani e eh, con le opio, non so se, se a ah, lo, lo Grazie, sai per cat, Per esempio, a Roma si fumava l'oppio, il monte Opium, Opium, deve essere qualcosa del genere e, che si spacciava oppio. E quindi voglio dire, se a Roma si fumava l'oppio nell'antica Roma, magari lo usavano anche come analgesico. Che morivano tutti, ma in una strage degli antichi romani, no, evidentemente ti facevi un sonno la canzone di giorgio braccardi che si prende la droga si fa un sonno resta ma dormo e poi io vado a zonzo come uno stronzo la la la la la, la, la, la, la che felicità vabbè ora allora che dire grazie sai per cat Farò altri video più specifici sull'argomento così magari li consigli anche quelli. Perché, veramente, io non so come ci può essere una legalizzazione parziale di tutti gli intossicanti. In farmacia, per esempio, tutti gli antidolorifici, gli antinfiammanti che sono, hanno controindicazioni gravi. Eh, per esempio, un ibuprofeno da 600 devi andarlo a comprare con ricetta medica. Va bene, ci sta. No, da 400 no. Allora che io sono scemo? Prendo due da 1 e mezzo, da 400 e sto consumando 600. Che devo andare dal medico? il medico non me lo vuole dare che ne faccia abuso. Allora vado in farmacia. Me lo da 600? No, perché c'è bisogno della ricetta. Me lo dà da 400? Sì, è di vendita libera, sempre lo stesso lo farmaco. L'effetto Mandela, ah, che effetto è? Non lo so, non l'ho sentito. L'effetto Mandala sì, l'ho sentito. Eh, a forza di meditare nel buddismo tibetano, paiono in visione dei Mandala. No, non so che cos'è l'effetto Mandela. Mi dovrò informare. No. A ah, i mondi paralleli. Interessante. Sì, io ne avevo ascoltato soprattutto nel buddismo tibetano. I mandala, appunto, rappresentano l'universo e ci deve essere qualcosa del genere. Io non ne ho esperienza diretta sebbene sia andato all'Istituto samantha Badra in Roma quando stava nella circolazione Giannicolenza numero 100 e si, si parlava degli universi paralleli degli altri mondi il fatto che non siamo soli sulla terra e i mandala la geometria sacra del buddismo tibetano dove sarebbero raffigurati anche altri mondi paralleli Ah, a ah, la teoria delle corde ho sentito che ci sarebbero undici corde io ho letto un po di tutto ho visto un po di tutto non è che però il nome mi ha mi ha tratto in ingatto in, ingatto, in inganno che la teoria dei mandala cioè io pensavo che fosse la teoria buddista ma sì io ero fermo alla teoria delle stringhe delle corde lo spazio sarebbe sarebbe come quando devi asciugare uno straccio bagnato il ritorno no? Un filamento arrotolato, arrotolato infinito, quindi per dire, sì, sì, di sicuro mi piacerà. Quindi per dire questa teoria delle corde parallele, per esempio, noi non possiamo fare un salto quantico a un altro universo, ma magari il limite eh, a un altro universo sta passa per un piano che sfiora la punta del mio naso. Quindi il mio naso è. Passerebbe quell'universo senza che io ci posso entrare perché non ho le sufficienti onde vibratorie che si sintonizzino su quell'universo. Guarda i video sull'argomento. Sì, va bene. Guarderò i video sull'argomento che poi eh, le corde, eh, le stringhe, sarebbero tutti vibrazionari onde. Sì, sì eh, nell'universo vibrano in, in, in ogni piano dell'universo, ogni universo, vibrano dei punti delle onde delle particelle. Eh, su questi argomenti, ho sentito. È eh, un piano, un, un universo che diventa un piano arrotolato, diventa una stringa vibratoria. È la teoria del settenario di Gurjev e di Ospensky, no? È la quarta via. E già ho fatto mezz'ora, Sì, di sicuro che la scienza sta avanzando su questi temi che non vogliono divulgare, e ancora insegnano nelle scuole e nelle università dei temi che sono vecchi di 50 anni e addirittura hanno scoperto molti errori di Albert Einstein eppure la divulgazione scientifica per esempio del grande ma ormai superato Piero Angela e della televisione delle scuole vogliono che eh, si discuta dei, dei temi di Albert Einstein quando si sa che ormai la velocità della luce non è, è costante addirittura si crede che la velocità della luce sia superiore a 300 mila chilometri e che acceleri. quindi sono di sicuro delle prove che ancora non sono state divulgate che non si sono poste tutte divulgare scientificamente ma di sicuro le conoscenze di 20 30 50 anni fa sono state tutte superate però queste conoscenze perché non le superano Beh, mi viene da pensare che un po come succedeva con le americhe non volevano dire gli scienziati già sapevano anche quelli del vaticano dell'inquisizione che la terra era rotonda e che eh, volevano mantenere la gente vincolata dei limiti eh, stretti no di conoscenze eppure Dicono che i cinesi, gli arabi e anche gli occidentali sapevano che la Terra era rotonda perché si sapeva fin dall'antichità. Infatti, se tu sai per carta, guardi tutte le raffigurazioni, fin dall'antichità la Terra era rappresentata sferica. Ciò che si credeva è che era il che era le terre abitate erano quadrate al centro di un vastissimo e infinito oceano. Non si sapeva che la terra era rotonda allora perché non lo si diceva che altrimenti le persone sarebbero migrate da altre parti e adesso non vogliono dire l'universo non ha limiti ma addirittura ci sono altri universi prima di tutto che manderebbe a scatafascio le religioni come le conosciamo oggi Chissà quali orizzonti religiosi si aprirebbero e poi perché eh, non vogliono che la gente sappia che ci sono universi paralleli altri universi allora come considerare le religioni come considerare il nostro universo il nostro pianeta si potrà andare in altri universi che ripeto magari il confine un altro universo è meno di un centimetro dal mio naso e poi io non ci posso andare e devo raggiungere una eh, intensità vibrazionale tale raggiungere un altro universo Non so se se mi sono spiegato Quindi caro mio sai cat adesso c'ho due spettatori e eh, grazie grazie di avermi seguito saluterò in un altro video adesso è un po tardino saluterò alla fine di un altro video tu, se hai degli amici delle amiche che si vogliono far salutare in un video se hai delle amiche e delle amiche degli amici che vuoi che io gli sponsorizzi li patrocini li saluti in un video eh, di guardare uno dei miei video e di commentarli perché io io saluto a fine video tutti quelli che mi commentano e quelli, quelli che mi guardano tanto dalle live come eh, anche che commentano i miei video perché io ho salutato persone che poi non mi commentavano più e non valeva la pena. Allora, ok, buonanotte. Non so se mi stai seguendo con il cellulare, magari starei consumando dati. Allora, non voglio far perdere dei dati. 4G, 5G, visto che è successo con la UA, Huawei. No, e adesso Google gli ha tagliato aggiornamenti non gli fa più installare il sistema operativo ma io dico tutti quelli che sono rimasti con un cellulare Huawei e con il sistema Android che faranno non potranno più utilizzarlo mi sembra una cosa cattiva questa che ha fatto Google speriamo che anche Microsoft non faccia lo stesso con Lenovo con Huawei che non, non è una politica corretta tanto Huawei non ci rimette perché c'è un enorme mercato interno. Chi ci rimette sono i consumatori che hanno già comprato i dispositivi Huawei, Lenovo, eccetera, con il sistema operativo Android o magari eh, Microsoft. Ma Cina eh, ha un enorme mercato interno di consumatori. Quindi se loro creeranno un sistema operativo alternativo, di sicuro i programmatori di applicazioni passeranno a Huawei, magari ben pagati, perché anche Samsung ha un sistema operativo alternativo nel caso in cui succedesse qualcosa con Android, che nulla è eterno. Quindi alla fine questa storia qua. Del, del fatto che vogliono castigare Huawei eh, togliendo eh, diciamo la distribuzione di android a me non mi sta bene eh, se android reagisce così magari su direttiva donald trump occorrerà magari che le imprese si facciano dei sistema, sistemi operativi paralleli perché oggi a Huawei Domani a Lenovo, dopodomani magari a toccherà a, a Samsung, magari anche a Motorola, perché Motorola e Moto sono di proprietà di Lenovo, quindi Lenovo, Moto, Moto Motorola, eh, Huawei e tanti altri marchi di cellulari cinesi che si sono comprati prodotti occidentali come Motorola. Anche eh, la Nokia, chissà, eh, poi anche la Blackberry che se l'è comprata l'Enovo e alla fine, tutto questo castiga più che altro i consumatori occidentali perché quelli orientali si metteranno un sistema operativo in cinese e risolto il problema. Tanto sono miliardi in Cina. Immagini si fanno un sistema operativo cinese, hanno subito subito persone disposte a, a installarlo. Poi eh, devi calcolare che il mercato dei cinesi è veramente eh, molto grande. Allora, niente, abbiamo fatto un altro. Abbiamo fatto 40 minuti, ma ormai eh, io voglio chiudere. E vi saluto, ho parlato della legalizzazione delle droghe, delle elezioni di Nikilauda. Sai uh, per mi ha già salutato. Vi ringrazio di avermi seguito, è stato bello. Mi raccomando, ciao ciao! In bocca al lupo, crepi il lupo! Eh, quanti di voi. Volete che io eh, sponsorizzi eh, il vostro canale? I saluti quello che volete, commentate i miei video. E allora, io nel prossimo video, come ho fatto con hypercat ah, e come faccio con, per esempio, qua si deve fare il reload ai commentari che mi ha detto: bellissimo video, vediamo un po chi me l'ha detto le live sono così il bello della diretta a ah, world of games buonasera e complimenti al mio ultimo live e anche se sorelle o oh, san elegantissimo sorelle. e sorelle poi chi altro mi ha commentato ultimamente i video hortus biologicus e poi di nuovo world of games e poi del sorelle che della politica dice un gran casino e poi freddy luger 5.000 5.000 mi ha dato like e poi il denaro del mini a del adesso avrei tanti amici da salutare ma mi raccomando tutte e tutti voi se volete che patrocini il vostro canale vi saluti commenti i vostri video saluti a fine di video in un prossimo video mi raccomando commentate quanti video miei possibile che più commentate più io vi saluto sotto i vostri video e a fine canale a fine video eh, in uno a fine di uno dei miei video poi eh, dite ai vostri amici alle vostre amiche conoscenti parenti familiari quello che volete che io posso eh, patrocinarli sponsorizzarli salutandoli a fine video commentando i loro video se loro commenteranno quanti più video miei possibili non voglio essere ridondante già ah, sono passati 42 minuti mi sono stancato di questa live faccio le live perché almeno con una o due persone parlo perché altrimenti i video vengono di bassissima risoluzione e adesso alle 11.26 me ne vado a leggere un alle 23 26 11 27 me ne vado a leggere un bellissimo libro perché sono stanco vado a ninna intanto per le live almeno cerco di apparire elegante cerco di apparire elegante capito ma è stato bello il chat con il nostro amico cyber quindi se molte di voi molti di voi e vorranno proporre in chat o nei commentari degli argomenti mi raccomando non mancate di farlo adesso vi saluto perché sennò no non vi saluto più ah, termina lo streaming lo streaming termina ah. vuoi terminare lo streaming